Il sistema di approvvigionamento dei vaccini è di competenza della struttura commissariale eh, che ne definisce eh, le quantità e la distribuzione in accordo con la comunità europea. E il sistema di approvvigionamento è eh, fondamentale eh, nella eh, filiera eh, della sicurezza del vaccino È da questa fase che parte la sicurezza del vaccino perché come sappiamo se ne è parlato tanto eh, le temperature di conservazione eh, devono essere garantite per eh, garantire efficacia e sicurezza. Eh, I trasporti avvengono a temperature controllate secondo le indicazioni delle ditte produttrici e viene mantenuto in tutto il percorso di trasferimento, di consegna eh, alle strutture eh, vaccinali delle temperature adeguate attraverso mezzi refrigerati e, ehm, che sono dotati di eh, registratori eh, di temperatura dai quali poi sono sistemi certificati dai quali poi si, può, si, hanno, si possono stampare i tracciati delle temperature stesse. Proprio per mantenere la catena del freddo perché sia garantita le strutture riceventi si sono dotate dei congelatori e dei frigoriferi dotati sempre di sistemi di controllo e quindi con un sistema di completa tracciatura delle temperature delle temperature. È importante anche nella fase eh, di preparazione porre particolare attenzione ai periodi di validità residua perché eh, un, dal momento in cui i vaccini eh, vengono scongelati devono avere un periodo di refrigerazione eh, quando si avviano alla, alla, allo scongelamento per la somministrazione, eh, devono essere conservati a temperatura di 2-8 gradi e poi eh, a temperatura ambiente nel momento in cui eh, devono essere somministrati. Questi periodi di validità residui devono essere eh, tracciati ed è molto importante porre attenzione alla, alla, alla validità residua perché è legata appunto all'efficacia del, del vaccino stesso. Il sistema di controllo è un sistema che eh, supporta eh, quella che è la sicurezza eh, del, del, dei vaccini perché fa parte eh, di un sistema di farmacovigilanza che è un sistema strutturato, molto ben strutturato eh, che si è potenziato nel tempo, in particolare la vaccinovigilanza eh, sui vaccini in, in questo periodo è eh, monitorata eh, a livello centrale, a livello di tutte le strutture periferiche eh, incaricate eh, per cui eh, ogni eventuale nesso di causalità eh, viene registrato eh, in una eh, rete nazionale di farmacovigilanza eh, che poi comunica con una rete eh, europea e, eh, mh, e anche con una rete eh, mondiale per far sì che le informazioni eh, vengano diffuse quanto più possibile. Quindi è chiaro che i, i, i vaccini, eh, i vaccini eh, sono sicuri, le, le, le ci possiamo vaccinare in sicurezza, in totale sicurezza, avendo fiducia eh, nel eh, mh, sistema di farmacovigilanza Vigilanza, eh, che si è eh, sviluppato per tutti i farmaci e per i vaccini perché naturalmente durante la fase degli studi clinici la popolazione eh, ricompresa negli studi è una, una popolazione che ha un numero eh, di soggetti limitata naturalmente è ben più ampia la popolazione eh, quando eh, il, il, il farmaco, in questo caso il vaccino, eh, si rivolge a eh, un numero eh, molto elevato di, eh, di di persone.